Il video di oggi è dedicato a pranzi veloci e salutari, nuove idee deliziose che dovreste provare a includere nel vostro menù settimanale. Se la nostra guida per preparare i pasti per la settimana vi è stata utile allora sicuramente anche questo video lo sarà. I pranzi che vi proponiamo oggi sono semplici, alla portata di tutti e la maggior parte si possono anche preparare in anticipo, quindi perfetti da portare a scuola o a lavoro. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Andiamo subito a vedere le ricette. La prima ricetta è un piatto a base di fagioli cannellini e bro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 Potete servirlo ancora a caldo con una spolverata di prezzemolo fresco, dei semi a piacere e un filo d'olio. La prossima ricetta è un'insalata di quinoa al melograno e radicchio, coloratissima e ricca di sapori. Come prima cosa ho pesato 170 g di quinoa, l'ho sciacquata molto bene e l'ho aggiunta in una casseruola. Poi ho pesato circa 340 ml di acqua, l'ho unita alla quinoa e l'ho fatta cuocere per circa 14 minuti. Nel frattempo, ho tagliato finemente mezzo radicchio, dopo averlo sciacquato e l'ho aggiunto in un piatto. Ho pulito anche due carote, dopodiché le ho grattugiate sui fori più larghi della grattugia. Poi le ho unite insieme al radicchio. Ho aperto anche una melagrana e ho rimosso delicatamente i chicchi. La melagrana attenua il sapore amarognolo del radicchio e rende l'insalata più gustosa. Infine ho anche tagliato finemente un mazzetto di prezzemolo. Una volta cotta la quinoa l'ho fatta raffreddare del tutto e l'ho aggiunta in una ciotola. Poi ho unito anche il radicchio e le carote tagliati precedentemente, i chicchi di melagrana e il prezzemolo. Ho mescolato il tutto e poi ho condito con dell'olio. Scegliete voi l'olio che preferite utilizzare aggiunto del sale e il succo di mezzo limone ho mescolato il tutto e ho servito l'insalata subito in un piatto e al centro ho aggiunto delle fettine di fesa di tacchino per completare il piatto ma potete utilizzare anche un altro tipo di carne che preferite questa insalata è veramente deliziosa, vi consiglio di provarla. La terza ricetta è la preferita di tutti, le piadine. Sono versatili, comodissime per un pranzo fuori e si possono farcire in mille modi. In una ciotola ho aggiunto 150 g di farina di quinoa,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 Bene ragazzi, questi erano i nostri pranzi, nuove idee veramente buonissime e facili da fare, spero che vi siano piaciute, se sì mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e lasciateci anche un commento qui sotto scrivendoci quale pranzo preparerete. Vi ricordo inoltre che ricette simili a queste potete trovarle sul nostro canale oppure sul nostro sito web. Per oggi vi saluto, alla prossima!